domani è attuale, ieri è attuale, è un versetto drammatico perché per la prima e unica unica volta, al di là delle traduzioni italiane che più o meno danno la, la, la rete a, non dico traduzione ma interpretazione, è tradotto praticamente uguale dappertutto ed è perfino le lingue volgari ammettono in maniera cruda l'evidenza che il testo ebraico manifesta ciò che loro hanno in cuore di fare riuscirà o non sarà impedito a farlo insomma si sta parlando della costruzione della torre di Babele dietro ogni singola parola di questi primi del capitolo 11 i primi nove versetti, perché dopo c'è eh, il, il piccolo libro delle genealogie di, di Sem, Shem per la precisione, la genealogia di Sem, noi qui abbiamo l'episodio drammatico del tentativo, della costruzione della Torre di Babele. ma la frase, ciò che avranno in cuore di fare a loro riuscirà, prima o poi riusciranno, non sarò loro impedito, proietta questa protologia nell'escato cioè in ciò che sarà alla fine, ciò che l'uomo riuscirà a vedere e a costruire, cioè la grande città del falso profeta e dell'anticristo. In ogni epoca si vivevano e si sono vissute situazioni apocalittiche, pensate a tutte le guerre, pensate a tutte le pestilenze, compresa oggi, quindi tutte le generazioni erano legittimate a dire oggi siamo alla fine, quindi questo versetto del capitolo 11 di di Genesi che oggi il calendario ci porta davanti, aveva assunto, allora come oggi assume, valenze veramente apocalittiche. Però siamo convinti che dietro ogni singola parola ci sia eh, una profonda educazione alachica per noi oggi, uomini del ventunesimo secolo. E allora cominciamo eh, a leggere il testo e a Così stigmatizzare gli elementi morfologici e soprattutto le radici, e soprattutto le parole più ehm, a noi consone per vedere che cosa si nasconde dietro questo testo e cosa ci sta realmente in questo racconto eziologico rivelando del nostro futuro. E fu tutta la terra un'unica lingua e con parole uniche. In realtà, in ebraico, Safa Echat Hadim, dietro il termine eh, Devarim, noi possiamo legittimamente tradurre parole, quindi un'unica un lingua, quindi un unico labbro, hm? questa uniformità possiamo tradurre così però possiamo anche tradurre un unico modo di pensare perché il termine devarim, cose, vuol dire parole, vuol dire anche cose non c'è dietro il concetto del, del pensiero in senso letterale però dice unici, uniche cose, uniche cose, un, pensiero, unica lingua cioè un progetto, un progetto e questo progetto dice che che mentre loro emigravano Michedem da Oriente trovarono, eh, trovarono la pianura nella terra di Senar dice e abitarono lì, abitarono là ora cambiano le vocali vuol dire là moto a luogo il nome e visto che questo discorso del nome, facciamoci un nome, tornerà in questo racconto, nei prossimi versetti, è come progetto teocratico, progetto teocratico le due letture sono ugualmente possibili. Nil bena, mattoniamo, cioè non prendiamo ciò che Dio ha fatto, la famosa pietra. Il mattone è qualcosa che fai tu plasmando prima l'argilla, poi la cuoci, poi fai il mattone e mattoniamo. Mattoniamo i mattoni e poi dice nisr eh, fa e cuociamo, cuociamoli a cottura. Cioè, è proprio un progetto che parte dalla base, cioè dalla terra. Il mattone si fa dall'argilla, si fa dalla terra. L'uomo è stato fatto da Dio, plasmato da Dio, qui è l'uomo che mattona. Noi sappiamo che tutte le città a Dio, specialmente nel libro di Genesi, sono poco simpatiche perché è un tentativo di aggregare uno stile di vita che non piace a Dio. Dio piace la vita nomade, massimo seminomade, quella stanziale non la gradisce. Pensate a Sodoma, Gomorra, Zeboi, Adma, pensate perché no, anche, anche a Gerico, pensate a Gerusalemme, pensate a tutte le città che, va bene, ehm, che Dio non gradisce, perché non gradisce il loro stile di vita, il mattonare per fare qualcosa di, di umano, che si voglia ecco, alzare fino al cielo, cioè fino a Dio per farsi un nome, cioè per farsi una divinità. Bateilem... Allevena, Leaben, Veachemar, vea la Lachomer. E fu per loro o a loro il mattone come per pietra. E quindi, vedete, si sostituisce la pietra, il fondamento solido naturale che Dio dà, col mattone che sostituisce la pietra e il bitume. E il bitume fu per loro. Il bitume che si usò, no? per impellicciare l'arca di Noach, Pajumru, Ava, Nivnela, Noir, Omigdal, Lerosho, Verosho, Bashamai, Salam Shem, e questa è la frase, è la prima frase terribile, Ava, Foneticamente padre, in realtà è scritto completamente diverso, e eh, dai, un'esortazione, oh su dai, costruiamo, costruiamo, notare che hanno mattoni, mattonato, qui dice invece di costruire l'ano, ir migdal, città e torre, l'idea di fare la torre, l'orgoglio dell'uomo che sale verso il cielo, fare la torre, le città turrite, l'Italia, nel periodo dell'Alto dell Medioevo, nell'epoca rinascimentale, murate, città murate, turrite, turrite, i grattacieli, no, verso l'alto, la proterbia e l'orgoglio dell'uomo, la cui cima nei cieli, deve essere nei cieli, e facciamo a noi, e facciamo a noi un nome, cioè una divinità, c'è me. Cimborhu è il santo benedetto, il nome benedetto. Per non disperderci, dice Alare, sulla terra, perché se ci uniamo e ci divinizziamo, non ci disperdiamo. Il terrore era la dispersione, cioè la vita nomadica, quella che amava Dio. Il terrore dell'uomo è il progetto di Dio, la dispersione, la galut, la galut. Nafuz, in questo caso, la dispersione. Cosa fa il tetagramma? Scende, fece la da dice, no? Hashem, Lirot e -a Migdal, Hashem Banubne Adam, per vedere la città e la torre che costruirono i figli dell'uomo. I figli dell'uomo. Non è ovviamente il figlio dell'uomo apocalittico, questi sono i figli dell'uomo, cioè i terrestri, i figli dei terrestri. Ed ecco la frase terribile. Hashem. En am echad, ecco, popolo unico. Am, am echad. Ve Safa, Achat. Achat è femminile, si concorda ovviamente con Safa, è lingua unica le kulam per tutti loro. Vese Akilam e questo che è il loro inizio, l'azot, per fare, veatalo ibazer vaem, kolasher yasmu, l'azot. E quindi, e adesso non sarà impossibile loro tutto ciò che hanno progettato da, farsi, da fare. E qui ironicamente Dio usa lo stesso termine grafico e fonetico usato dai figli degli uomini. E infatti anche Dio dice la stessa cosa. Ava Nerda, dai, scendiamo. La era un da saliamo, costruiamo, facciamo, e, e qua è il contrario, scendiamo, Ava, padre. Foneticamente sì, avrebbe potuto dire Avi, ma qui è scritto Ava, esattamente come la vuol dire dai, è un'esortazione, eh? attenzione, eh, sto scherzando dal punto di vista fonetico, intendo. Scendiamo. E adesso c'è un gioco di parole, perché dice «Venav la, vavel, mischiamo, sham, la, o il nome, mischiamo questa divinità, sefatam, la loro lingua, asher lo ismeu, in modo che non ascoltino, ish sefat reu, eh, l'uomo» letteralmente, noi potremmo tradurre ciascuno, la lingua del suo vicino, del suo prossimo. Questo termine è usato per indicare il correligionario, cioè quello che praticamente condivide in questo caso lo stesso progetto. Al-Ken, perciò, Karà Shema chiamò il nome di essa, di, questa, di questo progetto, di questa città, Babel. Babel vuol dire porta del cielo nella lingua babilonese sentite l'ironia di questi rientrati da Babilonia no? che cercano di staccarsi in tutto e per tutto anche nella terminologia quindi fanno il giochino di parole perché abbiamo visto prima che chiaramente Babel indica la confusione quindi non è la porta del cielo in ebraico in caldaico significa la confusione Kisham balalashem shefat kolaretz perché, perché babal, cioè mischiò, confusionò il tetagramma la lingua loro di tutta la terra misham e da là, ecco l'opera salvifica e fizzam shem alfne kolaretz e li disperse il tetagramma su tutta la faccia della terra uno degli errori più gravi che si può fare quando si interpreta atti degli apostoli capitolo 2 è quello di pensare che la Pentecoste sia un ordine contrario a quello che invece Dio nella sua logica, il tetagramma, là era il Cristo incarnato nel Nuovo Testamento, qua è il Cristo non ancora incarnato, il tetagramma, l'invisibile Dio degli dèi, è il Dio di Israele, così almeno lui si autodefinisce nei salmi, eh, come se a Pentecoste avesse fuso l'umanità. No, è un popolo unico, era il popolo di Israele, di tanti giudei che erano nella diaspora, udirono parlare la stessa lingua e furono rimandati nella Galuta a portare l'Evangelo. Esattamente quello che ha fatto qua, quindi li ha dispersi per andare via nel mondo, in uno stato nomadico, quindi gradito a Dio, perché direttamente a diretto contatto con la provvidenza divina, senza delle autocertesse di mura, autodifese, economie chiuse, stare ai ritmi della terra e quindi i tempi lunghi dei raccolti e quando c'è l'ossio c'è il padre dei vizi il sedentario è, è bollato così, nelle, in, Genesi, eh, in Genesi si parla di questo c'è questa problematica, Allora gli eletti sono sempre i nomadi, ricordate Dabele che era quello che aveva era un allevatore, haino era uno stanziale, l'abbiamo già visto no? nel capitolo, capitolo 4 della, della nostra, del nostro corso su Genesi. E quindi Pentecoste non è che Dio cambia idea e qui lui disperde. E come non è neanche vero che i, i demoni dividono, anche se il termine eh, diabolos eh, no? in greco significa proprio porre questa separazione, non è che quando c'è divisione è sempre il demonio, quando c'è l'unione è sempre Dio, perché in questo caso l'unione di uniformità la fa il falso profeta e l'anticristo, nel futuro ovviamente, e qua è il progetto di farci un nome, c'è cioè una divinità, un progetto di unione, di uniformità, unica lingua, unico pensiero. Dall'altra parte invece no, abbiamo qualcosa di, di, di, vino, di divino. E cosa c'è di divino? E finiamo. C'è eh, l'idea di rendere le persone in sinfonia con le divise lingue che scendono su ognuno di loro della ruach che si incattedra sulla chiesa perché il verbo non è che le lingue si divisero e scesero ma scese è a singolare, andate a vedere in greco quindi c'è il termine incattedrarsi no? la cattedra e divenne sulla terra, il Dio che c'è ancora sulla terra, lo Spirito Santo. e Quindi, nella, non nell'uniformità, ma nella diversità dei carismi, nella sinfonia, nella sinfonia che solo Dio conosce, da quale solo lui conosce lo spartito, di cui solo lui è il maestro e l'esecutore ultimo. Il progetto di Babilonia, invece, quello che loro hanno in mente lo faranno, sarà deferito negli ultimi tempi. Queste sono le basi. Vi saluto e vi ringrazio. La prossima volta finiremo il capitolo 11 perché ci sono tutte le genealogie, c'è cioè la genealogia di Shem, o di Sem, noi diremmo in italiano, con la quale si concluderà la preistoria biblica, i primi 11 capitoli. Vedete, siamo partiti più di un anno fa, siamo arrivati soltanto alla fine del capitolo 12, 11. Dalla volta dopo ancora inizierà l'economia con la Parashah di Lech Lech, con Abramo, e scopriremo delle cose importantissime, veramente belle. Vi Ringrazio vi saluto. Eh, mi raccomando, fate circolare i nostri video. Iscrivetevi al canale che è gratis e se volete potete anche usufruire del corso abbonati eh, ed iniziare un percorso diciamo di, di studio, ovviamente con video molto più eh, impegnativi, dispense e quant'altro. Ciao e alla prossima!